Oggi prepareremo la ciambella zucca e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di mandorle, zucca tagliata a cubetti, olio di semi di girasole, latte, zucchero, uova, tuorli e albumi separati, farina di tipo 00, lievito, aroma di mandorle, scorza di limone, gran marnier, sale. Vanillina. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettiamo lo zucchero 50 grammi. E gli albumi. E li facciamo montare per 4 minuti. 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Gli albumi sono perfettamente montati. Mettere da parte, senza lavare il boccale, mettiamo la zucca. l'olio di semi e il latte ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 7. Mettiamolo da parte. L Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale. Mettiamo 180 g di zucchero, la scorza di limone. E lo facciamo vaporizzare per 15 secondi a velocità 10. fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i tuorli, li facciamo montare per 6 minuti a velocità 4 senza misurino. aggiungere il composto alla zucca il gran marnier e l'accendiamo i bimbi per due minuti a velocità 4 Aggiungere la farina di mandorle, la farina di vigo 0, il lievito, l'aroma di mandorle, la vaniglina e il sale. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, versiamo nella ciotola con gli albumi. Amalgamare delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Versare il composto in uno stampo a ciambella nel diametro di 24-26 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Ciambella, zucca e mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!